3, 2, 1, sta già registrando da, da 3 secondi. Non so, perda. Eh sì, ovviamente. Sono una capra di merda. Se faccio così... Ok, la tua testa ci sta malapena. La tua testa è bellissima. La tua testa è la testa. Benvenuti ragazzi nell'episodio biannuale di certi tizie che fanno cose biannuale, biannuale sì, Nel senso non che ce ne sono due all'anno, nel senso che ce ne sono uno ogni due anni, quindi... Biannuale Aspetta, devo capire un po' le... No, questa non è la mia, altezza tua, quindi dovrei fare prima tu sicuramente Ok, allora. allora, quindi da dove partiamo? Allora, innanzitutto lei deve stare a distanza dal microfono, distanza un pene <ride> e questo è a distanza un bene. Allora, la prima cosa che. voi non lo sapete, ma lui è stato un'ora a settare solo la ventolina che sta lì, la ventolina che ci sta salvando la vita per oggi. Perché qui è tutto chiuso: già c'è un bel riverbero che si sentirà dentro. Non c'è riverbero di un cazzo. Questo è il pianeta perfetto. <ride> Vedete, che belli i pupazzi dietro. Quindi, comunque, a parte che Ma stavate... soprattutto, che bello questo! È bellissimo. Penso che si veda Ok Sempre le tue zoomate Misteriose Eeeh Sì E adesso abbiamo un'asta più professionale Che però mi taglia esattamente in due Va bene Quindi la prima battuta è E' ciù E' ciugo è ciug... è ciux... È ciux che dice Ora è tutto chiaro In quel tono che tu sai Ora è tutto chiaro No <ride> Ora è tutto chiaro, <ride> è tutto chiaro. <ride> Serio Attenzione ai movimenti che fai con quello Più serio Proprio Zitto che mi stanno... <ride> Sto entrando nella parte dell'idiota. Cioè che non mi è troppo difficile però. <ride> mm, ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Mm, ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. No. Senza uno. Tutto... Ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Ora è tutto chiaro. Oh quanto beh. è uscito male secondo me? No, è andato bene, bene va bene, va bene, va bene. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Sempre questo. Deve essere stato il computer. Sì. Nel computer deve, di deve essere vero. stato il computer ad indurre il virus in queste. ad indurre le trasformazioni in questo, questo virus. virus. No, a, a indurre questo dio in queste. Va bene! Abbiamo finito le battute! Allora. Eh. Adesso partiamo con le schiacciate. Perché si stronzi? C'è un gruppo Telegram e voi non siete lì. Vi vedo. Magari io vi osservo. Mi sa che gli unici che vedono il canale sono proprio quelli che stanno anche in Telegram. <ride> Comunque, uh, sì, quella frase è lunghissima. Deve essere stato il. culo. <ride> profondo e serioso. Ah sì, profondo, serioso e peloso. <ride> Non mi puoi dire queste cose in frate. Più aggrinzito! Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Deve essere stato il. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Tu, la ultima parte, perché è troppo velocemente. E quindi le tronchi un po'. Perché mi hai detto di essere abbastanza veloce. Ma no, no, deve essere stato il virus Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Di indurre a queste? Affanculo. Ci ho letto una che non c'era, vabbè. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Deve essere stato il virus nel computer di dio ad indurre queste trasformazioni. Profondo, profondo, profondo. Deve essere stato. Cos'è? <ride> Ci cioè... <ride> sarebbe. Pericolo. Con la. No, bocina. proprio così. Deve essere stato il. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Ancora queste! Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre queste trasformazioni. Eh. Ti metto su YouTube! Eh. Iscrivetevi a... Com'era la? Com'era la il canale di Dario? Chesaicin di ZN Chesaicin di ZN Cos'è? Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni no, Profondo E eh, va bene! Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni No, proprio così non lirico! <ride>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 Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Ancora di indurre a queste. Perché l'hai fatto queste trovate succedere più profondo, più peloso, più.. <ride> più emozione! Qui <ride> ci. Vabbè, dai! Neanche. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Ancora <ride> di indurre a queste! <ride> Muoviti! Eh. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni? Ancora ad indurre a queste? Ma fancula, <ride> non è che dire! Aspetta, <ride> scusa un po' provocando. No, ci metto una A <ride> Ci metto una A. Così vediamo se adesso non la dice, al contrario. Deve essere stato il virus nel computer di Dio ad indurre a queste trasformazioni. Oh! Grandissimo! No, ma va benissimo. Allora, poi fai. Lasciatemi passare, fai. Lasciatemi passare. Sei sempre. Lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Lasciatemi passare. Questi suoni possono essere i suoni dei indici di Minecraft. <ride> <ride> poi abbiamo. Ah Ma... no, com'era? Ah no. How. How. Gnaaaa. Guarda che questo è il suono. No. Cioè te... <ride> non è diverso che faccio mentre lancia quello che. Se voi possiamo fare anche un doppiaggio parodia in più, che poi ricarico dopo e stanno tutte le cose alterate. Lo facciamo? No. Eh. Non ci metteremo un distante, verrebbe di... ecco, una trasciata, Quindi, comunque, non c'è bisogno di fare. <susurra> <surra> <surra> di vai, vai, vai. No! <surra> <surra> Sono sempre davanti alla sposta di merda. Io... La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. Dai più distacco. La situazione non poteva che peggiorare. Era l'unica cosa che si potesse fare. La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. No, ed era il well, distacco giusto. La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. La situazione non poteva che peggiorare. Sì, è così è come un co carabiniere che fa In data odierna le <ride> stata sequestrata la vettura di Targa La situazione non poteva che peggiorare. Che, che cazzo non facciamo le cose altissime qua? Va bene <ride> che sai, si parla con Dio, però non l'altissimo per sempre. <ride> <ride> è ok E su prima la c'è l'asta e qua c'è il foglio, mi metto sotto. <ride> La situazione non poteva che peggiorare, era l'unica cosa che si potesse fare. La situazione non poteva che peggiorare. Era l'unica cosa che si potesse fare. E perché fa la cosa tipo la sua ma.. Sì, ma perché dio? Non sono. Ah! Cosa ci fai con quel. con quella. con quella carta igienica, ragazzo. Doppia. Oh no, no. fa. Oh no. Non vuol fare sale. Questo è proprio insordina. Oh no. No, questo è dead triste. Oh no. Sei troppo vicino al microfono? Oh no. Hai un piede girato di 30 gradi. Non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio. Non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio. Mettici più voce, più alta la voce. Oh no. Non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio. Oh no, non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio. Fai più pausa. Sei già abbastanza alto, così! Serve a me! La vita è uno schifo! La mia vita è uno schifo. la mia bella è che io probabilmente non sto neanche guardando in camera. sto guardando solo scherzo. Picchiare a fine di nuovo episodio. <ride> <ride> a fine di nuovo episodio. Va bene, detto questo vai. Vedi che sei che hai i baby piedi che hai 48 di scarpe. 50. Non hai la. Non, 50. Tu non cadi, non hai la cadenza. Vedi che sei bello in piedi, sei. Oh no. Non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio E lo fai sempre, fermati! Oh no Non mi farò picchiare di nuovo a fine episodio No, non, non ah. so più serio, sei tipo tornato lecciuglione Cioè, se era sempre lecciuglione Vabbè, <ride> sì è Vero lecciuglione è sempre coglione Guardate che bello che sei, lecciuglione <ride> <ride> <ride> Sembra un uomo sulla tazza del bagno Aspetta, voglio zoomare dietro! <ride> Dobbiamo Dio! E' giusto per dire, a parte che è sette anni dopo, in pratica, io vorrei far notare, visto che Dio è un bambino con la barba nella sua serie. Lui si è messo della schiuma da barba per imitarlo. Sono un bambino io. C'hai la faccia da bambino? Mi sta bruciando la faccia. <ride> Sei un pirla. Padre, è un bambino. No! <ride> e la cosa è questa. <ride> <No>, basta. <ride> ok, passo <basta> fuori film. <ride> uh, che sonno. Uh. Adesso c'è la scena del pianto Che si volte fa ah. Mi, hanno Mi hanno infettato il computer Mi hanno infettato il computer Mi hanno infettato il computer Oh, vira Oh, bira Ti prego, risolvi il problema! Con questo ti sei guadagnato l'inferno. Con questo ti sei guadagnato l'inferno. Con questo ti sei guadagnato l'inferno. E tu ora vedrai tutta la mia misericordia. Ma infatti non siamo mica alla fine, siamo a metà. Ma infatti non siamo mica alla fine, siamo a metà. Adesso tocca a me. <ride> mio Dio. ci vediamo al prossimo video. Tu cosa devi dire? Non so. Iscrivetevi al mio canale. Che non ho. No, non è vero, non chiudiamo così l'aria, no, è una cosa abbastanza triste. Va bene, quindi al prossimo... Quindi ci si vede.